ritrovati carissimi amici a questa rubrica un caffè con ecchio devo dire che questo video è molto molto importante questo perché abbiamo fatto già un po di strada insieme no da quando ho aperto il canale youtube eh, quando abbiamo iniziato eh, l'apprendistato di magia e quindi eh, si è iniziato a trasmettere tutta una serie di insegnamenti viventi viventi significa che eh, è come se l'insegnamento stesso avesse la capacità di maturare a seconda poi del pubblico che lo riceve e così in effetti è l'insegnamento della magia l'insegnamento della magia vera è un insegnamento sempre vivente naturalmente c'è la tradizione naturalmente eh, ci sono le radici nei nostri avi ma sempre una... Cioè, quando il pubblico, diciamo così, la per... o anche una sola persona potrebbe essere, che riceve l'insegnamento è pronto, arriva più insegnamento. Funziona sempre a questa maniera. Della specie di dispense, copia e incolla, eh, uguali per tutti, eh, in stampa, eccetera, eccetera, non forniscono un insegnamento vero, vivente della magia. Non è mai stato così altrimenti bastava un libro fatto bene, stampato e tutti potevano imparare la magia mh, dal solito libro addirittura, capite? non è mai stato così, no, l'insegnamento della magia è vivente però vi dicevo, uh, questo video è importante perché nonostante abbiamo fatto un, un bel po' di strada, io direi, insieme ehm, non ci siamo mai soffermati a fondo sul termine magia e non abbiamo mai chiarito una volta per tutte di cosa stiamo parlando, come ne stiamo parlando e più che altro poi nella pratica, ok, come dobbiamo fare, cosa veramente andiamo a trovare e a usare. <coughs> Perdonate un po' di raffreddore ma eh, non importa, insomma, ho preferito fare comunque il video. Questo video è stato anche ispirato, stimolato da una nuova rubrica che aprirò tra poco, Beserata Hashem, eh, su una cosa un po' particolare, <ride> e cioè sulla bassa magia. Sì, devo dire che è almeno un anno e mezzo che mi sto domandando quali sono i canali più giusti, i mezzi più giusti per riuscire... A trasmettere al, perdonatemi il termine, al grande pubblico, perché comunque su YouTube uno quando mette una cosa è pubblica, quindi in... e non ci prendiamo in giro, tu metti una cosa e chiunque la può leggere, nemmeno controlli chi la vede, chi la riceve, chi la legge. Quindi, così, in maniera pubblica, come poter riuscire a condividere con voi un sacco di pratiche, rituali, un sacco di veramente meccanismi e eh, applicazioni, rimedi anche, che possono completamente migliorare la vostra vita così come la migliorano a chiunque pratica davvero la magia, no? E, però non è facilissimo fare tutto questo e trasmettervelo nella maniera giusta sapete perché? perché al mondo di oggi eh, la magia è un termine confuso la magia è un termine, per esempio, che si confonde con la stregoneria e ne parliamo proprio in questo video apposta. È una specie di introduzione alla nuova rubrica, però naturalmente è anche importante di per sé, ecco. Ehm, quindi viene confusa con la stregoneria, la magia viene confusa con, per esempio, l'arte del palcoscenico, la prestidigitazione, da chi esce un coniglio dal cappello, eccetera, eccetera la magia viene confusa con tutto e di più. Eh, eh, pensate che in ogni civiltà, diciamo così, no? Quando mh, vedete qualcuno, che ne so, uno sciamano, un, eh, che fa qualcosa di, di strano, voi dite quello lì è magia, no? Quando accade qualcosa di strano è magia. Quindi questo termine è stato non abusato di più. E soprattutto ha creato molta molta confusione Mentre invece eh, la magia, eh, almeno come terminologia, che vedremo tra poco e rimarrete sorpresi, io credo che nessuno è in grado di dirvi le cose così come ve le sto per dire, ehm, la magia è qualcosa di molto preciso. È qualcosa di molto preciso che non è stregoneria e in questo video approfondiremo l'argomento parlando della differenza tra alta magia, bassa magia, di cui poi aprirò la rubrica eh, YouTube, insegnandovi un sacco di cose con le erbe, con le pozioni, eh, con gli incensi e con un sacco anche di magia naturale, di incantesimi a questo, eccetera, e stregoneria. Questi tre aspetti finalmente mi è possibile chiarirveli in pubblico e eh, illustrarvi almeno così come a me è stata insegnata la magia, come io... Sempre ho praticato queste cose dall'età di 15 anni E no, non scherzo, perché dall'inizio è un percorso pratico Non è che prima fai 10 anni di teoria e poi forse pratichi Anzi, sei fiondato completamente dentro la pratica e, quindi questa è la mia comprensione di tutto questo Voglio dire che naturalmente non detengo una verità assoluta Assolutamente su tutto quanto Io sono il più saccente di tutto Lo sapete, non è il mio metodo, non è il mio approccio E per me è completamente inutile, no? Che io inizi a, a pomparmi in questa maniera non ha, non ha nessun senso per me, va bene? Quindi Iniziamo Brevissimamente vi mostro la mia lavagna dove vi ho messo un po' di eh, dati, un po' di cose molto visive, ma per farvi capire, e vediamo la parola, la parola magia. Eh, dopodiché vedremo le differenze tra queste tre branche di cui vi ho parlato. Allora, io mi sposto proprio così e vi faccio vedere la mia lavagna in cui vi presento un po' la situazione, va bene, perdonate le luci nel sottofondo, ma io eh, con la tecnologia, insomma, con queste cose non mi sono mai trovato troppo appunto da palcoscenico, diciamo, ecco. E... Bene, allora, qui abbiamo la parola magush. Magush è una parola che vi ho preso dall'aramaico perché di fatto l'aramaico è una lingua in realtà è molto molto antica, cioè c'ha più di 3000 anni ormai, capito? Si tratta delle prime fonti addirittura dal 1000 avanti Cristo, va bene? Quindi è una lingua antichissima in cui il mago appunto eh, la parola è magush e Amagusha ama sarebbe il, il mago proprio, va bene? Quindi sì, per, parliamo proprio di questo, per andare a vedere la Gematria la numerologia e, qui e quindi eh, i segreti che contiene questa parola, perché in questa maniera noi eh, riusciamo a capirci davvero qualcosa con l'evidenza dei fatti davanti, invece che con la filosofia religione, io la penso così, te la pensi così. Guardiamo i numeri e basta, capito? Poi ognuno deve farsi la propria idea. Naturalmente, si, sapete già sicuramente, no? La parola mago, appunto, eh, ecco, eh, Magush non è un caso, Magush era anche l'antico persiano, va bene? Chiaro, l'antico persiano si parla, diciamo così, del 500 avanti Cristo, va bene? Non vi immaginate migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, non è così. Però comunque sia il Magus, ok? Era il mago e, e quindi i che poi diventa magos, no? E, e, magus in latino, eccetera. Ma e, chiaramente erano gli alti sacerdoti, ok, della Persia. I, i magi furono spesso associati, eh, diciamo, da mh, valutazioni dell'impero romano, ecco, da fonti che vengono poi da, da Roma in poi furono associati a Zarathustra, che era, diciamo così, un profeta, ecco, di, mh, di una religione che era comunque sia monoteista, cioè una religione, eh, Ahura Mazdat, eh, mh, che, diciamo così, mh, concepiva, ecco, l'esistenza di un unico Dio. <ride> Naturalmente un unico Dio eh, c'è da stare molto attenti a questo discorso, perché... Si sta parlando della legge dell'Uno. Ecco di cosa si sta parlando. Quando si dice unico Dio, non vi dovete immaginare che ci sono altri Dei e io ne scelgo uno e dico questo qui è l'unico Dio. Sareste completamente fuori strada. Quando si dice unico Dio, vuol dire quello che in ebraico adesso si dice spessissimo, Adonai e Echad, cioè è Uno. uno. Si sta parlando dell'unità di Dio, va bene? Cioè si sta parlando del discorso che tutto è uno. Se volete ve lo scrivo perché è veramente la frase giusta. Tutto è uno. Uno. Ecco, questa frase che per alcuni ha radici addirittura atlantidee, quindi immaginate voi, è la frase cardine di tutto quanto, così come cardine della magia. Ne parleremo, eh? ne parleremo tra pochissimo, ma tutto è uno significa, quindi, non è che io credo, ecco, um, non è che io credo che ci sia un Dio. Io percepisco l'unità dell'intera creazione, dell'intero infinito, cioè capisco che l'infinito... È uno, non esistono due infiniti, tre infiniti. Ecco, quindi attenzione a dire monoteismo, credo in un solo Dio, perché esistono altri dei, ma nemmeno per sogno, capito? C'è l'unità di tutta la creazione, avete capito? L'unità dell'infinito, poi ci sono le forze, eccetera, eccetera, ma il mio contatto è con l'uno, ecco. Questo forse è un modo giusto per spiegarlo, tanto che ahura maz, mazda'at, addirittura con la tz, tz mazda'at, eh, poteva essere eh, vista come l'altissima sapienza, ok? Ripresa poi dai più recenti anche cabalisti, chiamata Chokhmah e Liona, cioè ancora l'altissima sapienza, ok? Chokhmah è la sefira da cui viene la magia. E... E quindi, signori, cioè la conoscenza eh, diretta delle cose, senza il filtro e senza la descrizione delle cose stesse. Quindi, signori, iniziamo a capirci, non c'è niente di religioso in realtà, c'è molto di percettivo. E iniziamo a capirci anche un'altra cosa. E il magush è Mm, perché io sono stato criticato anche dal fatto che unisco la parola magia, la parola Kabbalah, eccetera eccetera eh, ma dobbiamo capire che le, le cose non sono differenti, ok? infatti basta pensare anche un po' al sistema eh, appunto di Zarathustra a tutto questo sistema, che poi è diventato anche religioso, ma le religioni vengono dopo la magia, non prima della magia, avete capito come funziona? Dopo la magia arrivano le religioni, um, che servirebbero per far capire almeno alcuni principi a tutti quanti, cioè anche a chi eh, non è in grado di vivere una vita magica, ma non solo, siccome i magi comunque erano i sapienti, cioè coloro che davvero potevano dedicarsi al contatto con il divino e all'esplorazione della natura, del cosmo e, e, e dell'essere umano, potevano, avete capito, dedicavano la vita a questo. Ecco, questo è il lato importante. I magi non erano, e nemmeno oggi, non sono... Um, non è un lavoro part-time, part ok? Chi davvero fluisce nella magia, eh, oppure chi ha la magia che fluisce in sé, è connesso completamente con questa sacra missione e non lo fa come lavoro aggiuntivo a, so, l'idraulico, l'imbianchino, l'impiegato, no, chi davvero è, è una scelta sacra in realtà di vita, non so se riuscite a capirmi, ma ecco perché vi dicevo, erano i, gli antichi sacerdoti persiani, e sacerdotesse, perché in realtà quando tu ti dedichi alla magia, ehm, quando entri nei misteri della magia vera, ehm, non c'è spazio per altre cose, va bene? Non è una cosa che può venire in secondo piano, questo lo diceva anche un grande mago, Eliphas Levi, no? Eh, che bisogna cercare la magia come chi eh, in mare sta affogando, sta cercando l'aria. Ok? Eh, questo è il senso. Il senso è che tu non hai tutta la tua vita e la magia. È una completa eh, missione quasi, no? Una completa eh, consacrazione, ecco, diciamo così, alle arti magiche. Vivi in un'altra maniera. E non è un part-time, questa è una cosa importantissima da capire. Ecco perché infatti si parlava nell'antichità di sacerdozio. Non è proprio i preti che si immaginano oggi, però... Il senso è quello ok il senso di essere consacrati alla divina scienza vi dicevo appunto prendiamo come esempio l'aramaico e guardiamo questo termine un po nella numerologia faremo molto brevi ma vi faccio capire dove voglio andare a parare qui quindi lasciamo stare questo, questo discorso di Zarathustra, ok? Che sì, ha avuto un grandissimo impatto, però noi andiamo ancora prima, perché, vi ripeto, si sta parlando comunque del 500-600 Cristo. quindi eh, volevo andare un po' più indietro, va bene? Prendiamo il termine aramaico. Facendo la eh, gematria, diciamo, no? la numerologia proprio di base di tutte le lettere, viene, otteniamo 349, va bene? Ora, voi dovete capire che mh, la magia vera, ehm, in quanto scienza divina, è presente assolutamente nella Torah e eh, è presente in diverse forme, no? La primissima forma è quando la magia passa ad Abraham, quindi siamo nelle terre, diciamo così, eh, di più eh, nord-est, e Abraham, e da lì c'è un pezzo preciso nella Torah in cui si parla di un misterioso personaggio che è il Malchizedek. Malchi Zedek, eh, sarebbe il re eh, giusto. Ok, Zedek, sarebbe giusto. Allora, che succede? C'è un incontro strano che dura appena un rigo, un rigo e mezzo, eh? non di più, poi non se ne parlerà più, in cui appunto incontra Abraham Malchizedek. E poi viene detto che Abraham riceve la benedizione di Melchizedek e gli dà un decimo di tutto quello che possiede. Ora questa benedizione ricevuta è proprio l'iniziazione al sacerdozio, capito, di, ehm, del Dio Altissimo, El Elion, cioè dell'assoluto. Non è più il sacerdozio a una divinità. Cambia il paradigma. L'essere umano si rende conto che che può entrare in contatto diretto col creatore l'essere umano si rende conto che può entrare in contatto diretto boom, con la sua natura infinita e questa natura infinita è poi quella che comanda i famosi dei, gli spiriti, gli angeli, eccetera, eccetera avete capito? tanto che ci sono alcune um, visioni, ecco per cui gli dei famosi, dei pantheon, eccetera, eccetera sono stati creati dai magi stessi proprio come forme pensiero che possono comunque, anche se ovviamente fino a un certo livello, canalizzare un po' della forza divina sulla Terra. Ma lasciamo perdere, ritorniamo a noi. La maggior parte degli dei, di quelli che chiamano gli dei, sono angeli che l'essere umano si è messo in idolatria con loro, cioè inchinarsi davanti agli angeli, inchinarsi davanti agli astri. Questo l'essere umano l'ha sempre fatto da millenni di anni fa a oggi, tutt'oggi, l'essere umano fa idolatria continua, cioè si inchina davanti alle forze. E quando tu ti inchini davanti alle forze sei sempre in perdita, perché le forze ovviamente hanno potere immensamente più grande di un semplice essere umano, va bene? Ne parleremo tra pochissimo. Quindi, Magush ci dà 349, ricordatevi questo numero. Ora vi ho preso un pezzetto della... Allora, il primo incontro con la magia che si vede, si vede in realtà con Adam, con Adam ed Eva, Adam e Chava, quando eh, vengono... Però, parliamo adesso in breve, va bene, così poi andiamo avanti. Il primo incontro vero in cui la magia passa ad Abraham, ce l'abbiamo con Malki Zedek. E um, il secondo che noi però vediamo molto chiaramente, e si sta parlando quindi, um, come posso dirvi, non più del popolo di Israele, eccetera, eccetera, ma di tutte le altre 70 nazioni del mondo. Lo abbiamo, ve l'ho messo qua, il, il versetto Genesi 25,6. Abraham dette, allora siamo alla fine, diciamo, verso la fine della vita di Abraham, e aveva fatto già Yitzhak, eh, era andato con diverse concubine dopo la morte della moglie, eccetera, eccetera. Quindi Abraham dette dei doni, doni, ai suoi figli con le concubine. Quindi i figli che aveva fatto con queste concubine, vi ripeto, dopo eh, anche la morte della moglie, eccetera, eccetera, lui gli dette dei doni a questi figli e li mandò via, praticamente, li mandò via verso est, Va bene? Bene, questi doni che lui dette a questi figli erano i doni della magia, perché lui fece questi figli proprio perché, perché la magia si diffondesse anche nel mondo e questi figli divennero tutti parole dello Zohar, vaierà, cercate il capitolo, eh, questi figli di Abraham non è che erano maledetti, o, o, o, o, erano grandissimi sapienti delle nazioni, erano dei grandissimi maghi, questa è la verità, erano dei grandissimi sapienti, sapienti in ogni arte, nelle scienze e nella vita e eh, sapevano insegnare questo, proprio come il loro padre Abraham insegnava la magia a tutti. Di, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla nazionalità, non importa, chiunque vuole imparare, io sono qua, questo era Abraham, le mani aperte completamente, e, e questi suoi figli li manda verso est, verso, verso oriente, e poi il verso continua che eh, separandoli da Izzhaq, Izzhaq era Isacco, no? suo figlio, eh, l'altro figlio che invece ebbe da Sara. Allora che succede? Succede che questa è la parola doni. In ebraico eh, si viene scritta in questa maniera qua, vedete, matanot, cioè mm, i doni, quando dice doni la parola ebraica è questa. E il numero di questa parola è 890, perché noi ora vogliamo sapere cosa gli dette, ok? Io vi ho detto la magia, ma mm, dimostriamolo, cosa è che gli dette veramente? Allora, signori, 890 è quello che gli dette, ok? Perché sapete, ogni lettera è anche numero, quindi Abraham dette 890 ai suoi figli. E, allora, 890, se noi togliamo 349, che è il nostro valore, ok? Della parola della magia, 890-349 meno fa 541, cioè il numero di Israel. Ora, qui non ve l'ho scritto, qui c'è scritto Israel. Quindi signori, avete capito come funziona? Israele è il frutto di Abraham, perché Abraham, Izzhak, Yaakov, questa qui è la, la, la, la generazione, no? Um, però il frutto di tutti quanti è Israele, ma non è inteso tanto come popolo, ma sapete, Yaakov cambiò nome. A un certo punto Dio gli disse, da ora in poi il tuo nome è Israele. E allora, da lì in poi, inizia tutta la nascita del popolo di Israele. E come vedete, quindi, Yitzha, Yitzhak dette origine al popolo di Israele, ma, come vedete, um, 349 è il resto della conoscenza che aveva Abraham, perché Abraham, vi ripeto, insegnava a tutti, a tutte le nazioni del mondo. E Abraham non è esattamente Israele. Israele viene dopo, ok? Quindi, come vedete, eh, questo è il regalo che dette alle nazioni del mondo, che dette in, in, in, sì, ai propri figli, per non, per non dire. Per concludere, ok? mettendolo in greco, quindi con i valori gematrici in greco, «Israel» è 349, cioè il nostro valore della magia. Soltanto un accenno, signori. Soltanto un accenno per cosa? Per farvi capire che quello che vi dico non è proprio campato in aria, ma se vi spiego che la Kabbalah è la magia, che la Kabbalah dentro ha la vera magia... Come vedete, eh, ci sono poi dei motivi, e questa è un accenno, lo sapete, no? Eh, questo è solo un accenno, ma per farvi capire un secondo il discorso. Eh, perché in greco, anche qua, uno dirà, perché ha trovato il greco, l'ha inventato lui? No, ho trovato il greco perché poi è stata la lingua con cui tu, la Torah e tutto l'insegnamento, grazie ai Vangeli, eccetera, eccetera, comunque sia, è stata la lingua, con, mm, è stata la lingua delle nazioni del mondo. Ok? È come cioè, l'ebraico e poi il greco. E' dal greco che nascono poi tutte le conoscenze nelle altre nazioni del mondo. E quindi nel mondo occidentale sto parlando, no? E quindi, eh, come vedete, ho usato il greco perché era la lingua volgare, e quindi bisogna andare a cercare anche lì. Perché vi ho detto che le dette i doni, ma non a Israele, ma ai suoi altri figli. Ecco perché il greco, avete capito. I doni ecco, Per non dire l'ultima Che mi viene in mente Ma vi ripeto Siamo solo agli accenni eh, In sanscrito no? Maga Significa esattamente regalo Dono Ok? E, e, e, e c'è sempre l'origine della parola magia e, Magia Mag Mag Mag Il mag è il potere anche Ok? Mag e, Mag sarebbe 40 più g, g, 3 43, ok? Stesso valore di gadol Grande, grande E infatti i magi erano considerati anche di alta nobiltà Di alta grandezza Erano de, de, de, degli uomini che avevano una grandezza dentro di loro, capito? Ehm, e questo per non... Con... Cioè, per concludere, se proprio vogliamo, con i tre magi, che sono <ride> i più famosi, credo, nel nostro, nella nostra cultura, no? I tre re magi che eh, andarono a offrire doni a chi? Diciamo, a Gesù, ok? Ecco, eh, i tre re magi offrirono cosa? Doni! Avete capito? Ristiamo alla stessa parola, perché magia è un dono anche, Ok? E come vedete offrirono proprio i doni, ok? E abbiamo visto la connessione. E ovviamente magush, la mem è l'acqua. Quindi stiamo parlando della polarità di tutta l'esistenza negativa. M mettiamo negativa, l'acqua. Magush. La sh, -sh, sh invece è il fuoco. Quindi stiamo parlando della polarità positiva dell'esistenza e di tutto l'universo. Quindi inizia con la M e finisce con la SH. Inizia col meno e finisce col più. Questa è la magia, signori, questa è la magia. Eh? Allora, nel mezzo cosa c'è? La G, G, G. La G è esattamente la lettera... Ne abbiamo parlato nell'altro video sulla Kabbalah di Agala. La G è la lettera di potere. Gibor, il potente. G. Gimel, ok? Gimel è esattamente il potere che fa muovere. Ogni cosa, eh. Quindi abbiamo la polarità M, m dell'acqua negativa, la polarità Sh, Sh, Sh del fuoco positiva e abbiamo il potere di che cosa? Di unire queste due polarità. La Vav. La Vav è una congiunzione. E. E. La Vav è qualcosa che unisce due cose. Vav. La lettera Vav. Quindi abbiamo l'acqua, abbiamo il fuoco, abbiamo il potere che li unisce. Questa, signori, è la magia. Detto questo abbiamo intuito. Che cosa fa il mago? con ecco le correnti astrali più o meno neutro. Prendo un attimo i miei appunti perché voglio davvero in questo canale rendervi le idee chiare. Vi ripeto la premessa secondo la mia comprensione, secondo tutto, eh, però voglio definire meglio i termini. Ricordatevi Magush, ho capito che è più e meno, ma la mem, la prima lettera, m, m, m, sono le nostre profondità delle acque. Quindi è il nostro nefesh. Stiamo parlando dell'anima istintiva, stiamo parlando dell'animale, stiamo parlando dell'anima vitale perché ci tiene in vita. Nefesh. Mmm. Magush. Sh, sh, sh, sh. Provatela. Sh, sh, sh. Eh, eh, è qui. Sh. Stiamo parlando dell'anneshama. Stiamo parlando dell'anima divina. L'anima che il creatore, il seme, no? quello Bezzelem Elohim, cioè a immagine e somiglianza del creatore, quel piccolo seme di anima divina che tutti noi siamo tenuti a coltivare e a nutrire e a far crescere se fosse possibile. Ecco, quindi abbiamo le profondità più basse di noi stessi, m, m, m, e le altezze più elevate della nostra anima divina. Capito? Che è la Neshama. Ecco cos'è magush, nell'uomo. L'abbiamo visto nell'universo, nell ora lo stiamo vedendo nell'uomo, nell'essere umano. Magush. Ecco perché se fate solo mag, mag, ok? È la, la base, l'origine, la, la madre di ogni potere, punto. Quindi mag, siamo da qui in giù, senza coinvolgere la neshamah. L'anima divina, cioè la nostra facoltà percettiva di entrare in, diratto, in diretto contatto col creatore, senza intermediari, senza niente in mezzo, diretto contatto con Dio, con il creatore. E da lì inizia il gioco. Ma chi è questa facoltà percettiva è la Neshamma, è l'anima divina. Non è possibile entrare in diretto contatto col creatore con un'anima che sia incarnata 30, 40, 50, 60 anni fa, non è possibile, perché è troppo giovane. Invece la Neshamah è eterna, la Neshamah è l'infinito in ognuno di noi. Ed ecco perché se la fate completa, la parola Magush, voi avete la magia. Se la fate soltanto alle prime cose, Mag, che significa proprio potere anche, eh, avete solo la stregoneria. Mag, blocco, vi manca l'anima divina. E non arriverà neanche, perché avete soltanto il potere degli inferi, il potere delle profondità, il potere dell'istintività, il potere delle forze, basta. Ma il contatto col creatore diretto non esiste più, da nessuna parte. Mag, diverso da magush. Mag Magush Questo è l'esoterismo della parola Vi ho messo delle indicazioni, va bene? L'ho inventate io, quindi... Cioè, sono solo delle indicazioni per finire questo video E voi avete chiaro in testa Che cosa è l'alta magia? Che cosa è la bassa magia? Che cosa è la stregoneria? Quali sono le vere differenze? E anche, poi sceglierete voi eh, cosa fare, perché no? Allora, <coughs> vi, vi farò poi nell'editing qualche scritta, in modo che è più carino, insomma, appare anche scritte. Alta magia, ok? Ci siamo? Quindi è, è importante la prima cosa. Alta magia e bassa magia. Attenzione, stiamo parlando della magia, cioè di questa antichissima tradizione di cui vi ho introdotto Ok, da Malchizedek, Abraham, le 70 nazioni del mondo: non è vero che non hanno ricevuto niente, eh, hanno ricevuto moltissimo. E Israele, stiamo parlando della tradizione, ok, ehm, Zarathustra. I magi persiani, eh, che quelli hanno ricevuto. Abraham, allora, Zarathustra, siamo nel 500-600 avanti Cristo. Abraham, siamo nel 1700, tutto il 1700, 1750, quasi, anche 1800, mi sembra che nacque nel 1800 a.C. Quindi siamo prima, va bene? Certamente anche i persiani, i maghi persiani, avevano ricevuto da Abraham, ovvio. Però ricordatevi, alta magia e bassa magia, stiamo sempre parlando della magia. Questa è la prima cosa da capire. Quindi, alta magia e bassa magia è sempre la nostra scienza. E la nostra scienza è in contatto diretto con Dio. Ricordatevi la parola magush, quindi... Sia l'alta magia che la bassa magia, per essere praticate, hanno bisogno che tu usi sia le tue profondità, il Nefesh, le acque profonde, ma anche il potere, ma anche la Neshamah. Io tocco la testa perché esotericamente sono i punti, no? Nefesh, Ruach e Neshamah. Però non è che si trova in testa, eh? Ok? La Neshama è l'anima divina, è quella che praticamente in te si trova nella quinta dimensione, viene chiamata, no? C'è lo spazio-tempo e poi c'è la dimensione spirituale. Spazio-tempo, siamo a larghezza, lunghezza, profondità, tempo, e poi c'è la dimensione spirituale, quinta dimensione, va bene? E lì ci sei te, come Neshama, l'anima divina. E hai proiettato questa incarnazione, va bene? Non, è, non ti dai a immaginare che la neshamah è incarnata su questo corpo. Eh. C'è un cammino da fare affinché la attrai e davvero l'anima si manifesta in questo mondo. Ma non accade quasi a nessuno in realtà, capito? Per questo facciamo queste cose, eccetera, affinché si manifesti un po' più di anima nel nostro mondo. L'anima luminosa che porta la luce, capito? La luce divina. Sia l'alta magia che la bassa magia pretendono, perché se no, non le puoi praticare, non le puoi praticare, pretendono un contatto diretto con Dio. Punto. Tu devi ristabilire questa facoltà percettiva, contatto diretto con il creatore, e poi parti e pratichi. Alta magia. Ho messo tre punti per ognuna, quindi si fa veloci. Punto numero uno, si occupa della conoscenza individuale e diretta del divino, della natura dell'essere umano. Quindi, conoscenza individuale e diretta. L Ho sempre detto, nella magia non esistono le pecore, non esistono i gruppi, i filoni. I pe... nella vera magia, la vera magia è individuale, proprio perché individuale e diretto, capito? Conoscenza individuale e diretta del divino, proprio perché... Se tu, avessi, se tu fossi come una pecora in mezzo a un'ideologia, credenza, di qui, di là, di su, di giù, non potresti averlo individuale, il contatto col divino. Ci sarebbe obbligatoriamente un egregore nel mezzo a cui tu ci credi, una religione, eccetera, eccetera, ma tu non puoi direttamente entrare in contatto con Dio, a meno che non sei individuo. Dio ti ha creato individuo ed è individuo che ti vuole. Implica l'addestramento e sviluppo spirituale dell'operatore addestramento e sviluppo spirituale l'alta magia non è praticabile da una persona perdonatemi il termine normale cioè, da una cosa intendo per normale? da una persona che non si è addestrata in questo l'alta magia mh, ha bisogno di una altissima facoltà immaginativa ha bisogno di un'altissima facoltà di concentrazione massima ha bisogno, il punto, monoideismo, ha bisogno della volontà intesa come azione immediata, ha bisogno della disciplina, la facoltà di disciplinarti come una spada senza il minimo sforzo, ha bisogno dell'accensione, quindi accenderti all'amore, accenderti a un'emozione che tu hai bisogno in quel momento, nel rituale, nelle... senza alcuno sforzo, accendi completamente e da qui viene la facoltà di evocazione. Il mago che pratica l'alta magia ha tutte queste facoltà che si sviluppano durante un addestramento magico. E senza questo addestramento non è possibile praticare l'alta magia. Infine, il terzo punto, l'alta magia porta alla libertà percettiva perché nell'alta magia è compresa tutta la fase di purificazione dalla, ecco, potremmo chiamarla programmazione di tutta la società, di tutto, eh, di tutto il tuo passato anche, programmazione di tutto il tuo mh, attaccamenti no, che ti sono formati per esperienze che hai vissuto nel passato, devi essere completamente libero, e non solo libero da tutto questo, ma libero anche dagli altri e libero anche da, da questo mondo, <ride> questa è la verità. Quindi la libertà percettiva si raggiunge anche questa solo con l'alta magia. Passiamo alla seconda branca, la bassa magia, di cui io vorrei aprire appunto la rubrica ben presto. Importantissimo. Non usa i nomi divini e nemmeno quelli degli angeli. Questa è nella pratica. Allora, la bassa magia, per, però è collegata a quel che vi ho detto. Cioè, perché non usa i nomi divini? Sì, magari i nomi degli angeli, qualcuno, tipo Gabriele, Michele, però... Non sono veri, come dire, nomi degli angeli, capito? Che tu proprio lo evochi l'angelo nel tuo rituale, nella tua azione, nella tua... No, questi non si possono pronunciare. E neanche i nomi divini veri, proprio uh, estratti cabalisticamente, eh, non si possono pronunciare nella bassa magia proprio perché, adesso ve li dico tutti e tre e poi mi capite. Secondo Focus, ha come focus appunto, <ride> ha come focus solo la realtà materiale e i benefici terrestri, soldi, amore e salute. Allora no, no, no, levatevi dalla testa per favore il fatto che la bassa magia è cattiva, è inferiore, è infer no, no, io vi ho detto, stiamo sempre parlando della pratica della magia, mm? però la bassa magia come focus c'è soltanto la realtà materiale, quindi non c'è... Un percorso di risveglio spirituale, di risveglio delle facoltà psichiche, di risveglio percettivo dell'essere umano. No, non se ne occupa la bassa magia, punto. Quindi non la sto denigrando, però la sto classificando, capito? Ultimo, e qui capite il discorso dei nomi divini, non richiede particolare preparazione dell'operatore. Ecco perché... Nell'alta magia, signori, voi non so se avete idea, ma per fare un rituale di alta magia vero, capito, serve la preparazione dell'operatore talvolta di una settimana, talvolta di tre settimane, o comunque sia come massimo della giornata intera in cui tu fai digiuno, in cui tu prepari completamente l'ambiente, prepari completamente il luogo, prepari te stesso, prepari il vestito che indossi, prepari gli altri Oggetti che tu userai nel rituale, addirittura le candele, diventano candele sante. Eh, tutto è veramente ehm, ad alti livelli fatto. Nella bassa, nella bassa magia, siccome non richiede particolare preparazione dell'operatore, non si possono usare i veri nomi divini e i veri nomi angelici degli angeli perché sarebbe una completa mancanza di rispetto verso questo, verso i codici, verso uh, le forze del, della natura, del cosmo, verso le forze divine. E usare un nome divino, se tu sei impuro, se tu non sei preparato per usarlo, porta più danno che beneficio. Un nome divino per il bene se usato da una persona che non è per niente pronta, può, diciamo, distruggergli mezza della vita. Non perché gli porta il male, questo è interessante. Un nome divino vero, se voi non siete preparati per usarlo e per pronunciarlo, per evocarlo, diciamo così, voi attirerete sempre la forza divina, ma non nel lato velato della misericordia, dell'amore e della benevolenza verso di voi, ma nel lato del giudizio, del din, del rigore, avete capito? Nel lato di Gevura, nel lato di... quindi vi arriva la forza divina, ma non vi arriva in maniera dolce e in maniera gentile e non vi arriva in maniera che voi potete raccogliere queste benedizioni, ma magari, capito, vi arriva qualcosa di traumatico, di... poi sì, è sempre a beneficio, ma visto che appunto Magush avete visto più e meno, vi ricordate il discorso delle forze, si deve saperle equilibrare. Voglio dirvi un po, di, um, un po' di elettricità, per esempio, o un po' di calore. Ecco, un po' di calore mi scalda, troppo calore mi brucia. È quello il senso. Un po' di elettricità, mi accendere la lampadina troppo calore, mi, mi, mi fulmina tutta la casa, no? Insomma, il senso è sempre quello, no? Un, un, un pochino di acqua la bevo, un torrente in piena ci affogo. <ride> è quello il senso. Quindi non è che da un nome divino vi arriva il male, però vi arriva una forza che voi non sapete controllare perché l'avete attratta, l'avete chiamata in una maniera impura. Ecco perché nella bassa magia non si usa i nomi divini, figuriamoci i nomi degli angeli, per rischiare addirittura di cadere, eh, come dire, nella loro ira, no? Nell'ira degli angeli. Eh, ecco. Sempre comunque il concetto è questo, non è che c'è qualcuno che sarabia con te, è sempre questo concetto di cui vi ho parlato. Avete capito? Quindi, questa è la vera grande differenza, le, le vere grandi differenze che ho identificato tra alta magia e bassa magia quindi io sono felicissimo di eh, iniziare questa rubrica di bassa magia e potervi dare tra le mani davvero tantissime bellissime cose da praticare nella vostra vita sempre però di magia si tratta, quindi sempre il contatto diretto con il creatore e il contatto diretto che in realtà non è vero che nella bassa magia non ne venite trasformati in realtà eh, sistemando alcune cose della vostra vita, capendo capito il diretto contatto con Dio e quella, quella è la cosa che è, in realtà è, ci, porta, ci porta sempre più avanti, anche a livello animico, capito? Perché se voi vi connettete con Dio, la Neshama gion, si accende e dice qui, in questa incarnazione, questo qui si è accorto di qualcosa, no? Gion. E allora inizia a mandarvi ispirazione, guida, eccetera, eccetera. Parliamo della fine della stregoneria. E la stregoneria è una parola naturalmente eh, italiana, insomma, è una parola un po' strana perché deriva anche da un uccello, no? della Strix, eccetera, tipo il Barbagianni, eh, però quello che io vi voglio dire è nella pratica, ok? Qui non voglio andare nelle etimologie, eccetera, eccetera. Vorrei parlarvi della di differenza fondamentale nella pratica, poi, va bene? E state attenti. Ho messo una cosa un po' forte come primo punto. Vietata per decreto divino perché non mette l'uomo in diretto contatto con Dio, bensì lo sottomette con patti e alleanze con le forze. Oggi c'è tutto questo revival della stregoneria, di tutte queste cose qui, ma la domanda che vi dovete fare è, facendo questa cosa io mi avvicino a Dio oppure no? Oppure Dio non c'entra niente? La domanda importante nella magia. Io ho detto vietata per decreto divino. Significa che... È chiaro, Dio in questo mondo, allora, in questo nostro mondo, Dio ci dà una sorta di libero arbitrio fino a un certo punto noi abbiamo libero arbitrio. Cos'è che significa questo? Significa che in questo mondo qui, che è interessante, in questo mondo qui, Dio ci dà la facoltà di scegliere tra il bene e il male. In questo mondo qui, Dio si nasconde. Cosa significa? Eh, significa che, per esempio, no? se adesso il creatore, Dio, l'infinito, si palesasse, in se, si se si manifestasse in un secondo istantaneo, tutte le persone del pianeta Terra... Saprebbero che c'è Dio, tutte le persone del pianeta Terra sarebbero immediatamente connesse con Dio subito, perché Dio, dallo stato immanifesto, boom, si manifesta e tutti sanno che c'è un creatore. Tutti sanno tutto quello come sta davvero il discorso, come stanno davvero le cose. Boom, immediato. Sei più avanti, più indietro, non importa. È, Dio si è manifestato: è manifesto. Basta, no, Dio è nascosto. In altri mondi, signori, in altri mondi più alti, ok, dell'alto astrale, noi esistiamo già realizzati. Esistiamo già completamente luminosi, completamente in accordo col divino e in essenza, cioè la nostra Neshamah, per esempio, nel mondo dell'anima, nei mondi della Neshamah, tutto è luce, tutto è mm, la vera natura divina delle cose e tutto è realizzato, capite? C'è l'armonia, c'è la realizzazione completa quindi non è che noi dobbiamo come dire aspirare a quello esistiamo già in quello nei mondi più alti, quando moriamo e poi magari c'è una purificazione eccetera eccetera ritorniamo la Neshama e siamo già completi non succede cioè, già fatto capito tutti, tutti quanti no signori in questo mondo questo mondo non è fatto per essere un giardino dell'Eden adesso è stato fatto e poi hai detto vai pensaci te all'essere umano Vediamo cosa ne fai. E così è la tua vita. La nostra vita di ognuno di noi è stata messa, ok? Però, vedete, è quasi non finita. Perché, tu, perché è in mano nostra che cosa farne della nostra vita. Vedete? Sto parlando del mondo, ma sto parlando anche della nostra vita. È nelle nostre mani che cosa farne della nostra vita. Del nostro giardino, ci viene dato un giardino, fane cosa vuoi. Questa è la nostra vita. <ride> e in questo mondo è così. Quindi... Eh, quando vedete eh, le cose che non sono perfette... Che non... Eh, certo, è la qualità di questo mondo, no? Però sono qua e quello che posso fare per aiutare faccio, perché no? Allora, quindi... I... Quindi, mh, ci sono delle cose... Ricordatevi questo qui. Ci sono però delle azioni che noi facciamo che ci avvicinano al creatore. Ci sono delle azioni, azioni... No, idee, religiose, azioni che noi facciamo che ci avvicinano alla nostra natura divina, che ci avvicinano alla luce divina. E che siamo sempre noi, vi ripeto, nella, nella quinta dimensione: eh? ci avvicinano all'anima, cioè per me ci sono alcune azioni che se noi le facciamo, l'anima può iniziare a discendere. E sentiamo la presenza del creatore, sentiamo la presenza di Dio in ogni cosa. Ci sono altre azioni che se noi le facciamo, e non è che non si possono fare, si possono fare, è quella la caratteristica del nostro mondo, il libero arbitrio, no? È quella la caratteristica, si possono fare, ma se tu compi determinate azioni, tu ti allontani da Dio. Ecco la, la differenza. Basta. Cioè, non c'è cosa più semplice. Se compi alcune azioni, tu ti avvicini a Dio. Se compi altre azioni, tu ti allontani da Dio e dalle forze della tua anima, la neshamma. Mag è questo. La stregoneria vera è questo. La stregoneria... Se, la stregoneria... Ora io ve lo spiego meglio tra pochissimo, ma la stregoneria... È capace di allontanarti da Dio. Se te inizi davvero a praticare stregoneria, dopo poco Dio non esiste più. Non c'è la percezione del creatore, l'anima divina, eccetera. Non esiste sta roba. Perché? Mag. Capito? Non c'è Shin, non c'è la Neshama. Mag, vi ricordate? Magush, mag. Attenzione. La stregonia c'è il potere? Sì. Mag. Quindi mem, l'acqua, l'origine, g del potere. Certamente, la stregoneria può muovere poco oppure grandissimo potere. Mai andare a dire che la stregoneria non muove potere, non lavora con il potere, non ha potere. Perché questa qui è una cosa che dicono tutti quelli che la stregoneria non l'hanno mai conosciuta. Io ho avuto la fortuna di conoscerla con le mani, direttamente, e anche la fortuna di conoscere diverse streghe vere, proprio, che praticano questa cosa qua, e la stregoneria ha potere. E ora vi spiego perché. Ma attenzione, non è che quando una cosa ha potere, vuol dire che ti avvicina a Dio. Quindi, quando dico vietata per decreto divino, in realtà sto parlando di quella frase della Torah in cui dice non praticate stregoneria. Però è per questo che viene scritto. Perché la stregoneria non mette l'essere umano in un contatto diretto col creatore. La stregoneria si rivolge alle forze, agli spiriti, uno a uno, come vi spiegavo un pochino prima. E poi avevo detto, lo sottomette con patti e alleanze con le forze. Eh sì, perché se tu hai il contatto diretto con Dio... Poi gli dici, Dio, capito? Mandami l'aiuto dei tuoi angeli, mandami l'aiuto di questa tua forza, benedici con la tua potenza. Ma se tu non c'è più Dio, sei solo mag, è come se tu facessi potere batte potere. La stregoneria è solo, guarda, guarda, guardate chiunque la pratica per davvero, e sono pochi, però guardateli, sono lotte di potere. È, è, è tutto un potere potere. Io, io ho scherzosamente detto in altri video che la stregoneria, per riconoscere uno che la pratica, vedete che quando parla, eccetera, eccetera, è, è come se dicesse a chi ce l'ha più grosso, no? Eh, scusate, lo ripeto anche qua per farci due risate. No? Però, se guardate bene l'atteggiamento, anzi, ora ve lo, ve lo dico: Secondo punto: basata la stregoneria, è basata su un senso egoistico di potere esalta l'operatore che spesso si sente il più potente, oppure addirittura a volte si sente Dio. Ecco, tutti quei casi in cui vedete quello che dite io sono Dio, io sono, è stregoneria, non ne me ne frega come la chiamano, va bene? Ora mettiamo due termini. Eh, chiaro, in India non la chiameranno stregoneria, no? Però se vedete una persona che manipola le forze psichiche, che è in contatto con gli spiriti, che... ma il suo ego è esaltato, c'è un'esaltazione dell'ego, perché queste, nel tuo uovo luminoso, gli spiriti con cui si aderiscono e tu immediatamente ricevi più luce, più potenza praticamente. Però questa potenza, avendo, so avendo mag, e quindi non sei in contatto con la neshama, tu non percepisci il creatore, tu non percepisci direttamente Dio, e ti trovi a tu per tu. E quindi è l'ego, diciamo, che ti si... Aumenta in realtà, <ride> questa è la conseguenza. Mm, è la conseguenza mm, della pratica proprio della stregoneria. E ripeto, le entità con cui lavori aiutano questo processo perché, volente o nolente, se ti si attaccano al, al corpo energetico eh, eh, non in maniera negativa, anche in maniera positiva che ti danno potere. Come fanno a darti potere se non si attaccano all'uovo luminoso? Eh, se, se, qui c'è l'uovo luminoso, se, se un'entità vuole darti potere deve attaccarsi e da, ti può dare un po' di potere. Ma eh, capite cosa voglio dire? Questo potere naturalmente non c'entra niente con il creatore, ma questo potere esalta l'ego. È inutile che ci giriamo intorno, sì, non sto dicendo che uno è buono o cattivo, sto dicendo che praticare stregoneria sicuramente esalta l'ego. Eh, perché per questo motivo quasi fisico ecco di cui vi ho spiegato eh, fino appunto a concluderci in deliri di onnipotenza. quanti praticando anche la goezia eccetera vanno in deliri di onnipotenza perché vengono attaccati da questi, da questi spiriti e non li sanno per niente reggere non li sanno per niente dominare e allora se ne sei dominato non sei più cioè, non pratichi più davvero stregoneria, sei vittima della stregoneria, è diverso, va bene? Io sto parlando solo di, di chi davvero... degli operatori, cioè di chi... operatori... Insomma, di chi davvero pratica queste cose, non chi ne è vittima. L'ultimo è importante, sinceramente, comprendere come funziona il potere della stregoneria e come, eh, appunto... Funziona poi applicandolo. La stregoneria, signori, prende il potere da Yetzirah. Noi siamo su Assyah, il mondo dell'azione. Yetzirah è il mondo dell'energia, è il mondo del potere, è il mondo emozione. Quindi è importante capire che, ecco perché all'inizio anche vi dicevo, per decreto divino sarebbe vietata. Perché non ti connette a Dio? E ora vi faccio un esempio concreto. Se io faccio anche un solo incantesimo normale, no? Accendo, accendo una candela, eh, che ne so, il sale, ci metto qualcosa, no? E poi inizio a... praticamente inizio subito a parlare, perché tanto il contatto con il creatore non c'è. Inizio a parlare e dico... Eh, ora invento. Eh, soldi, soldi, soldi, venite a me. Raggiungetemi ora per il potere del 3. Punto. È una specie di incantesimo. Può essere un rigo come due righi, o può essere 20 righi, non importa. Ed è un incantesimo che può valere per tutto. Per le purificazioni, quindi per esempio, che ne so, fuoco, fuoco, purificami da ogni male, purificami da... Eh. oppure acqua, puliscimi come lavi la terra, puliscimi da ogni nero, puliscimi... Ecco, vi ho fatto già tre esempi, venuti male, ma penso che ci siamo capiti. Sono tutti tre esempi di stregoneria. In questa maniera... Noi è come se facessimo violenza su Yetzirah, cioè non siamo in connessione col principio divino di ogni cosa, non, e quindi non parte dai piani divini dell'esistenza un comando di Dio che gira nei mondi superiori proprio del puro pensiero e poi comanda gli angeli di Yetzirah di compiere questa creazione. No, facciamo violenza dal basso, con il potere delle mie parole... Togliti da qui, capito? Facciamo violenza dal basso, perché non siamo in contatto con Dio, è come se facciamo a botte in qualche maniera per avere il potere di far qualcosa. E questo, come vedete, crea non un bene alla creazione, perché non metto in armonia i piani, ma batto solo sul piano del, del potere, del fluido, del potere psichico, affinché questa mia... qui soldi, soldi, venite a me, fatelo per il potere del 3, lo vedete? È io che lancio, capito, il potere e dal mondo del potere mi arriva qualcosa. Funziona? Non funziona? Può funzionare. Attenzione, ve l'ho detto, la stregoneria lo può muovere, potere. Può non funzionare come tutto, ma può funzionare, perché no? Io non ho detto che non funziona, io ho detto... Ma questa cosa che sto facendo, aumenta di un grammo il mio contatto con il Divino oppure no? Ecco cosa sto dicendo, capito? Io sono in contatto con Dio mentre chiedo questo oppure no? Violento i regni di Yesirah. Così viene vista in realtà a livello metafisico la situazione. E quindi ogni forma di orazione, di incantesimo, anche, prima ve l'ho detto al fuoco, quella è quella idolatria, perché voi vi rivolgete al fuoco. Fuoco viene a me, purifica, mi dà ogni male. Funziona? Non funziona? Può funzionare. Però non creerà la connessione tra i piani. Ed è quella la vera rottura del nostro mondo. Prendere il nostro mondo e connetterlo al divino in ogni sua parte è la vera riparazione del mondo. Quindi ogni azione che fate, sto un po' riparando il mondo oppure no, capito? Sto solo prendendo, è questo il discorso, sto prendendo, capito? O sto connettendo questa cosa a Dio, que questa situazione, ecco. Questa è la grande differenza, fondamentalmente. E poi ne abbiamo già parlato in altri video di altri aspetti, sempre della stregoneria, però questa qui è una bella differenza. E quindi ricordatevi, vi sto dicendo questo, che ogni volta, per esempio, soldi, soldi, soldi, venite a me, fatelo per il potere del tre. Ecco, questa cosa qua, se voi la dite cento volte, per esempio, pensate di non muoverlo un po' di psichismo? Cioè basta che siete belli convinti, certo che lo muovete, come no? È psichismo, no? Però non avete fatto questa cosa con Dio. E questo l'ha differenziato. Non avete praticato la magia, ok? Avete praticato la stregoneria. E la stregoneria, se non si sta attenti, se si pratica troppo spesso, chiude i ponti. Chiude i ponti con la Neshamah. non c'è versi, perché vi ripeto, ci sono i piani, no? Assia è il piano dell'azione, Yetzirah, diciamo le emozioni, il potere, eccetera. Poi però ci sono i piani dell'astrale superiore, Briah, il puro pensiero, e poi Azilut, l'emanazione divina stessa. Okay, la streganeria, la streganeria si ferma a Yezira. non è possibile andare oltre, cioè Yetzirah, la dimensione del Nefesh. Lo ricordate MAG? Vi ricordate MAG? Eh, MAG mancava MAGUSH, ok? Mancava la SHIN della Neshamah e dei piani superiori. No. Quindi la stregoneria agisce solo con quello. Se da ora in poi, anche nelle vostre pratiche eccetera eccetera, vi accorgete che non è presente il principio divino, non importa quanto belle di qui e di là e di su di giù, è stregoneria lo state facendo in quella, in, in quella maniera lì. Non è magia, questo è importante che capiate, non state praticando magia. Ne abbiamo già parlato, va bene? Detto questo, ovviamente non voglio, ehm, come dire, condannare ogni tipo di saggezza popolare, eccetera, eccetera. E volevo solo porre chiarezza sull'argomento. Infatti, in qualsiasi cultura si tratti, se comunque il praticante è in contatto, capito? Con il principio divino di ogni cosa, che si può chiamare in tanti modi, ecco, non è che si deve chiamare per forza Dio, ecco. Se però uno è in contatto con quello e lavora con quello, capito? Allora sì. Cioè se come punto di partenza e di arrivo c'è cioè Dio nella tua pratica, allora finalmente tu stai... Praticando la magia, perché stai, usa stai usando il potere che c'è tra la mem e la shin. Avete capito come che funziona? Il potere di Dio, il potere divino nella tua opera. Solo in questo modo davvero c'è magia. Se sia alta magia o bassa magia, non importa, avete visto? Si cambiano un attimo le aree di applicazioni, le possibilità, ma sempre comunque si parla dell'antica scienza della magia. Okay? Altrimenti no, inutile chiamarla in quel modo perché non si parla di magia. Quando sparisce Dio dalla tua vita, quando sparisce Dio nella tua pratica, tu non puoi in nessuna maniera praticare la magia. Detto questo, carissimi amici, io vi saluto e mi auguro davvero di aver messo un po' di chiarezza, avete visto, bisogna stare attenti con le parole perché ovviamente sono un po' forti, però serve anche qualcuno che le dica, secondo me, perché eh, altrimenti non se ne esce più dal caos e da, da, da, dalla confusione anche, no? Ecco, E vi aspetto nella mia nuova rubrica, allora, che farò al, al più presto possibile e credo proprio che vi diverterete un sacco a metterci le mani. Benedizione a tutti quanti, carissimi, seguite sempre voi stessi, ma seguite la totalità di voi stessi, non vi fate ingannare dagli specchietti delle allodole, e se c'è un problemino d'amore vado... di. Calma, cioè, capito? Sempre capi capire la saggezza, la profondità di quello che state vivendo, capito? Se c'è un problemino d'amore, se c'è un problemino dei soldi, se c'è un problemino... Di... Sì, però non è che subito vai da qualcuno e metti la responsabilità in mano di qualcuno che te lo leva, che te lo sistema, che... perché tanto ci avrai un problema dopo l'altro e allora che fai? Ogni mese... Vai, da vai dal mago che ti sistema tutti i problemi? No, cercate di svegliare la magia un po' dentro ognuno di voi, capito? E in modo che anche voi, ciascuno di voi veramente, nel proprio percorso individuale riesca a unire la meme con la Shin.